No! No, dai di nuovo Cioè che palle Cioè gu ma guarda che carte pesco E te invece sei apparecchiato così Ma, ma non ce la faccio più, è la quarta partita di fila che fanno così e perdo sempre Eh sì che rosico, è, è sì che rosico Ma guarda in quel modo, guarda che peschi Cioè guarda come sei apparecchiato E io pesco la fuffa Che palle ora arriviamo con la side